Ciao ragazzi e bentornati dal caracolino di quartiere e oggi vi insegnerò ad editare o montare un video su PSDC video editor edizione gratuita come vedete qua ci sono le impostazioni del progetto si possono muovere i compagni e bello e poi il nome prova e ragazzi non so come finito qua non sono fuori allora una volta fatto ciò faremo tutti e ricliccherà bene questo vi porterà a una schermata nera o meglio uh, vi porterà al programma di montaggio vero ossia che potrete mettere immagini in questo caso noi usciamo e, e, e, e, e, e, e non, non importa e uh, su, ma, su materiale dei video e, non so come ci sia finito questo ragazzo eh, ragazzi scusate, scusate scusate un attimo ecco qua ho messo in pausa ecco qua, ora che in pausa nessuno può vedere cosa sto mettendo Uh, ok ecco qua li prendiamo e ragazzi prendiamo queste due immagini e le trasportiamo sul desktop dopo eliminiamo la cartella perché non serve a niente è vuota e portiamo trasportiamo questi qua nel programma di editing quindi facciamo così vediamo prima questa bella signorina che a me piacciono molto i signori si sì, si sì e poi questo uovo dopo aver fatto ciò potete eh, usando questo qua il mouse selezionare la lunghezza Oppure proprio prima di selezionare direttamente a mano così beh, aggiungete qui oh, delle immagini e scrivete eh, Marco, e scrivete cosa bisogna fare e vabbè e mettete il mio taggio Adesso che abbiamo fatto qua spieghiamo un pochino come funziona. Si può mettere lo zoom usando effetti video e regolazioni. Vediamo qualche altra immagine perché non eh, bastano tre. E, e fammi mettere in pausa qua. Mettere, fammi mettere in pausa perché sennò no poi, uh, poi non lo vedo, non lo metto sotto. C'è il nome, non è che... C'ha il nome quello di... Suppongo che la gente non lo vedrà, quindi... Va bene, va bene, va, bene, va bene così. Ok, fammi, fammi continuare qua. Ok. Ecco ragazzi, abbiamo preso questa immagine qua, che è un'immagine praticamente di YouTube che si faccia sul balcone. E adesso la mettiamo qua. E mettiamo una bella musica una musica dove la mia cartella la mia cartella è bellissima e da tutto la dopo E scusa un attimo No, ragazzi, allora mettiamo Dapple Wave, questa bellissima cosa che mi sono comprato io, e mettiamo Neon Ace che 2 4 minuti è un sacco. A noi non servono tutti questi minuti, però mettiamolo comunque. Perché niente, ragazzi, era un bug. Era un bug. Porco Giuda, porco Giuda, era un bug divertente. <grio> Adesso. Vi faccio vedere come mettere gli effetti speciali allora facciamo proprietà e come si può vedere tutta roba bene i bordi tagliati e stendere i maggiori purtroppo non posso fare il tutorial della maschera perché non ho con pagamento quindi facciamo effetti video e mettiamo stili rapidi stili rapidi possiamo venire possiamo fare i filtri ora allora mettiamo scala di grigio Vediamo, non so ok eh, bene vedete qua vediamo qua, qua. e eh, ok e <ride> allora facciamo sempre il petit video. e stavolta facciamo transizione stavolta possiamo fare effetto diffuso in a me piace un sacco effetto diffuso quindi se no no così piccolo vabbè ragazzi controllate sempre la la, la, la Può essere... eh, vedete, vedete che è bello, vi faccio vedere subito. Ecco qua. Vedete che è bello. Veramente è bello. Mi piace molto questo effetto. Ah eh, ah, ah no, no, no, no, no. Eh sì. Ci sono altre cose belle. Per esempio, se, torniamo, se, se, mi, fa, se mi fa tornare oh, indietro. Possiamo provare anche con queste immagini, no, no, stavo, scher stavo scherzando, stavo scherzando, stavo scherzando, possiamo provare anche con queste immagini da signori che mi piacciono proprio le signore. Possiamo fare un bello zoom, ossia, cos'è lo zoom? Vabbè, penso sapete tutti cos'è lo zoom, quindi non c'è bisogno. Andiamo qua su transizioni, no, ho sbagliato io. E andiamo su, e... non mi ricordo ragazzi, scusate ci fosse oggi. ragazzi, ragazzi, ragazzi. Andiamo su tv e possiamo fare TV Vintage, no Tostino.2.2.1, possiamo fare TV Vintage Sì, possiamo guardare che bello ragazzi guardate, guardate quanto è bello che poi ci sono, troppo bello Proviamo ad allungare questa immagine facendo così come quando selezionate E <sighs> dai, ok Spostiamo queste qua e allunghiamo questa qua e di conseguenza allunghiamo anche il rocoso vintage quindi, ok, quindi facciamo così e vedete che continua possiamo fare anche altri effetti belli tipo questo qua che serve sempre lo stesso tipo di coso facciamo uh, e facciamo effetto speciale glitch prova a glitch, si sì, si sì, si sì. guardate che bello, guardate che bello Guardate che bello! Adesso purtroppo trocca l'altra immagine, ossia questa qua, ecco. Eh, qua metto Qua... Ok. okay ora mi si impausa, ma fare rapido Non lo so. E eh, ragazzi, non so perché si è impancata qua. Questa era la foto di un uomo in balcone. Non so perché si è imbaccata qua. Ragazzi, ero era solo furri. Scrivi fuori! Oh! Allora, facciamo un appetito e facciamo transizioni questa volta facciamo scacchi ah io gioco a scacchi sono molto bravo mi ha detto lo dice sempre mia mamma e eh, si sì, beve papà bene adesso vediamo un pochino ma no io lo metto lì Vabbè, sì, va bene nello stesso guardate che bello guardate che bello guardate che bello ma guardate che bello adesso proviamo a fare un attimo con le e Proviamo a fare effetti sonori. Possiamo mm. fare l'amplify, crescentezza, uh, un sacco di cose, silenzio, immersione, che fa il contrario, ritardo, flange al coro, ritardo. Proviamo a fare il coro. E eh, vedete, sentite che bella. Non si sente molto, quindi adesso proviamo. Non è che si molto, però come Adesso, per esportare il progetto Bisogna fare espontare il progetto Ok Adesso si aspetta E... A quanto pare ragazzi Ha finito C'è cioè finita la conversione è finita ragazzi Adesso vi farò vedere Il mio il pro intero così salviamo prova ovviamente insieme agli altri fusi e ragazzi noi ci vediamo a un prossimo video ricordate non sono fuori questo sfondo me l'ha messo mio amico come scherzo un certo pepinano dei suoipox e noi ci vediamo in un prossimo video ciao